Avete appena finito di fare la vostra bella casuccia Normale, bella, carina Il vostro lettuccio Ma, mentre pensate di andare a dormire Vi ritrovate green Cosa fare in queste situazioni? Beh, sicuramente eh, non è una cosa divertente Però voi potete dire Magari il sole lo brucia Proviamo ad andare a dormire Magari potrebbe funzionare, giusto? Vi svegliate e vedete ancora notte Al che ovviamente vi domandate Tutto ciò non è normale, giustamente Io spero che adesso uscendo Lui non cercherà di attaccarmi Giusto? Cioè nel senso Però chiaramente prendiamo una spada Voi direte no? Immagino Almeno una spada di legno Perché capisco che all'inizio magari non si possono avere determinate cose Invece no Purtroppo il signorino vi attacca pure E attaccandolo voi Vedrete che purtroppo ha tanti Tantissimi cuori sopra 560, 550 Tantissimi e vi sta uccidendo Cosa fate in questa occasione? Di certo non andate ad affrontarlo Perché almeno per adesso non potete vincere Dovete avere tipo dei diamanti, delle cose E per carità adesso lui cercherà di attaccarvi anche da casa Tecnicamente non potrà entrare in casa Tuttavia per sicurezza bloccate la porta Cosa dovete fare? Quindi dovete andare in miniera Però chiaramente non potete uscire, giusto? Quindi cavate sotto qua E scendete Scendete fin quando non trovate una caverna, craftate un bel piccone in pietra se non ce l'avevate già, chiaramente. Perché adesso potrete andare a prendere il ferro, come ho la cobblestone, io mi faccio anche un'ascia così scavo più velocemente. Prendete sicuramente il koal che vi servirà per vedere al buio, anche se io non Cioè, non mi serve, ho la luce infinita io. E... Attenzione sempre Ricordatevi che Green È dietro di voi in questo caso Bene me Perché me l'aspettavo? E perché questo qua mi sta uccidendo letteralmente Oh Santa Maria delle Rose Per l'amor del patrono Via, via Ok, perfetto Avete visto quel momento di suspense assurda? Ecco, um, non era stato fatto apposta Lui mi stava uccidendo E lo stava facendo ben benino Non scordiamoci che abbiamo un'ascia di pietra L'ascia di pietra fa 9 di danno E, e l'ascia che fa più più male in assoluto, cioè nel senso, vabbè, anche l'ascia inederita fa sempre 9 di danno. Però comunque cambiano molto fra la spada e, e l'ascia, cambia molto eh, la velocità di attacco. Quindi dovete stare attenti. Proviamo ad andare a sconfiggere Green con l'ascia di pietra. Vedete? Mm, non so se è una buona idea, però proviamoci. Beh, vedete, comunque gli si toglie un bel po'. Tuttavia, potete utilizzare... Oh no, oh no, oh no, oh no. Aha, ah, l'avete spinto voi Adesso, ovviamente, per carità, no, no, no, no, no, via, via, via, via Dovete avere tanto knockback Lui adesso starà qua Se riuscite a mandarlo in una pozza di lava, avete fatto bene, avete vinto il gioco Ok, perfetto, lo potete anche bloccare così, non serve continuare a colpirlo Fra poco morirà, e eh, vediamo Per aumentare la velocità, chiaramente, potete utilizzare la vostra ascia super potente Di pietra, o comunque di qualsiasi materiale, per aumentare, appunto, la super velocità Così muore più in fretta. Guardatelo, adesso manca pochissimo. Manca pochissimo. Ucciso. Bene, evidentemente con la lava muore. Non è detto però che tutti i Rainbow Friends muoiano con la lava. Dovete capire bene quali sono i loro punti deboli per poterli sconfiggere su Minecraft. Mi raccomando, io spero che questo... ...sorta di tutorial vi sia... Stato d'aiuto nel caso troverete mai i Rainbow Friends su Minecraft o qualsiasi altro mostro E eh. ricordatevi che chiaramente questa cosa funziona per qualsiasi altro mostro State sempre in guardia perché Minecraft a volte può nascondere dei segreti assurdi Grazie per aver guardato questo video Iscrivetevi al canale per vedere altri di questi video maledetti E ci vediamo al prossimo video Ciao